Sabbia sparsa ovunque dal vento e il sole, guardiano del giorno, accompagna la carovana dell'accampamento degli uomini blu. Riscopri la tua parte nomade e libera in un piacevole gioco. Il silenzio suggerisce immagini nelle immagini. Sei in un paesaggio desertico ma non desolato. L'oasi di acqua è davvero grande. Immergersi vi fa scoprire di essere cullati da piacevoli onde. Che ripagheranno i vostri sensi. Il cielo stellato circonda la copertura della tenda berbera. Siete sereni nella vostra sosta. Nessun stormire di foglie, nessun canto di uccelli. Distesi nell'immensità del silenzio, potete cominciare le vostre musiche e ogni danza che vi affascina.